Celebriamo la sanità di tutti i santi, il testo dell'Apocalisse ci descrive questa moltitudine immensa, una moltitudine. Sono tanti infatti coloro che hanno dato la vita per Cristo, è immenso questo amore per Gesù, sono i morti in tutte le epoche, in tutti i tempi che non hanno esitato. Nel martirio a dare la vita per Gesù hanno le vesti bagnate nel sangue dell'agnello, è una Chiesa santa, una Chiesa apostolica, missionaria, una Chiesa in uscita, come ci ricorda Papa Francesco, che ci porta a toccare la santità di Dio e a testimoniarla agli altri. Però ecco, se è vero, riconosciamo i Santi, quei Santi che ci hanno preceduto, di cui noi stessi portiamo il nome, troviamo talvolta difficile riconoscere i santi comuni, i santi dalla porta accanto, come ci ha ricordato recentemente il Papa nella Gaudì delle Soltate, i santi che ci sono vicino, i santi che ogni giorno compiono il proprio dovere dei cristiani e lo sentono non soltanto come un dovere, ma una gioia, vivere la fede cristiana. Perché forse oggi questa difficoltà c'è, perché forse oggi si è abituati piuttosto a vedere, a considerare ciò che appare. Siamo immersi nelle immagini, siamo la società delle apparenze, perché tutto sia perfetto, un corpo perché tutto sia sempre giovane, si è abituati a considerare le persone per, per come sono, non tanto per come sono anzi, ma per la loro efficienza, per la loro bellezza, per le, la, capacità, ecco, di, eh, la capacità di trascinare. Ecco. Allora sono considerati importanti trascinatori. Magari ecco, guarda, si guarda l'ecclesiastico di turno, quell'ecclesiastico che è capace eh, con il suo parlare di trascinare. Le folle e così con i suoi atteggiamenti attuare degli effetti speciali potremmo dire, delle parole che non sono con le stesse le solite parole di circostanza, parole innovative, parole da predicatore che è moderno, contemporaneo, che usa il linguaggio dei contemporanei colui che, come si dice in gergo eh, della comunicazione, riceve molti like, eh, i cosiddetti like. Allora questi sì, magari sono considerati, poi ti rendi conto che ancora una volta anche a quei livelli può capitare che si tratti soltanto di un'immagine, soltanto di una bellezza esteriore, magari una persona giovane, una persona capace, flessibile, accogliente, però ecco che non vive, che non è capace di vivere, che non è capace di testimoniare la sua fede, ma è profondamente incoerente e quindi di fronte a questo è difficile considerare invece l'umiltà di una donna di casa che compie il suo dovere tutti i giorni lo fa con eroismo anche magari nella sofferenza nella povertà ecco qui siamo nel movimento apostolico ciechi e, e quindi c'è tutta una storia di 90 anni di attenzione alle persone non vedenti il cieco capisce in genere chi sei ti guarda nel cuore, anche attraverso il tono della tua voce, i tuoi modi, i modi di porgerti e capisce se stai facendo un cammino eh, sincero, vero, se sei vero, se sei coerente con quanto dici. Naturalmente eh, questo è il presupposto iniziale per fare un cammino di santità, perché tutti siamo chiamati alla santità, a quella beatitudine di cui il Vangelo di oggi. Occorre però l'umiltà dello spirito, beati poveri in spirito, sono coloro che umilmente si affidano a Dio, che sentono di non poter bastare a se stessi non sono quelli che vanno sciorinando testi, che vanno presentando volumi, non sono quelli che hanno una parola saccente ma sono quelli che si riconoscono poveri e umili davanti a Dio pur essendo preparati, pur essendo capaci di scrivere, di parlare pur essendo capaci, ecco, di trascinare certo, si può trascinare ma nel nome di Gesù e questa è la differenza, non nel proprio nome nel nome di Gesù quando io faccio tutto per Gesù allora ho un di santità. santità. Tanti auguri per questo giorno solenne dei santi.